L'Associazione Terra, insieme al Comune di Roma e al Comune di Lampedusa, sta mandando da Nord uno straordinario progetto eh, per far avvicinare Lampedusa all'Italia, per rendere più vicina un'isola che in tutti questi anni ha ricevuto tanta disperazione e ha salvato tante vite umane. È un progetto che aiuterà i lampedusani a riappropriarsi del proprio territorio. Per questo... Chiedo a tutti di aiutarci a sostenere questo progetto Porto l'Orto a Lampedusa.